doveri della casa editrice verso la Chiesa. Se la Chiesa ha una responsabilità verso la casa editrice, questa a sua volta ne ha una verso la Chiesa. Le due istituzioni sono interdipendenti. Coloro che occupano posizioni di responsabilità nelle case editrici non dovrebbero lasciarsi assorbire dal lavoro a tal punto da non avere più il tempo di coltivare l'interesse spirituale. Dio benedirà la sua opera quando ogni sua attività sarà finalizzata alla salvezza delle anime. Tutti gli operai della casa editrice che si professano cristiani dovrebbero essere attivi nella Chiesa. La loro vita spirituale crescerà in intensità se sfrutteranno la grazia che è stata loro offerta. Se faranno ciò, essi acquisteranno vigore. Non rimarranno semplici spettatori, ma diventeranno attori capaci di affrontare la scena senza il minimo imbarazzo. Ognuno dovrebbe svolgere un regolare compito in chiesa. Tutti dovrebbero rendersi conto che questo è il loro dovere di cristiani. Col battesimo, essi si sono impegnati a fare tutto quello che è in loro potere per edificare la chiesa di Cristo. I dirigenti dell'istituzione e dei suoi vari reparti dovrebbero avere particolarmente cura dei giovani affinché essi prendano delle buone abitudini di vita. Cercate di scuotere il negligente e suscitare in lui vivo interesse, contatto e gentilezza. Nessuno dovrebbe lasciare che il proprio lavoro gli impedisca di compiere un sacro servizio per Dio. Meglio sarebbe lasciare addirittura da parte il lavoro in questione che trascurare un preciso dovere verso Dio.